58.000 persone, quasi il record del mondo nella maratona maschile, un pubblico molto attento e partecipativo, per me è una scarpa da testare in gara, questa è la London Marathon del 2023. ma come al solito partiamo dall'inizio ho lasciato Varese con la pioggia e sono arrivato a Londra dove ovviamente la pioggia è una costante della vita di, dei cittadini londinesi sono pronto per fare una piccola corsetta poi parteciperò all'evento New Balance nel quale ci racconteranno di questa bellissima nuovissima scarpa El sel elite v3 con la quale correrò la maratona di londra domenica speriamo che non piova più di tanto la temperatura comunque è discreta l'umidità però c'è sempre dipenderà anche un po' da la possibilità che avrò di partire davanti partirò con la, la massa e non con gli elite quindi boh, vedremo qui c'è un sole splendido si sta benissimo ci crediamo tutti poi soprattutto la corsetta è stata Sotto la pioggia, ma mi sono assolutamente divertito. Dovrei comunque capire come correre, perché non, non sono in grado, forse sarebbe stato più saggio e intelligente utilizzare Strava e farsi condurre in un parco. Invece così, comunque, sono riuscito a fare qualche chilometrino. La gamba gira, sicuramente gira meglio del previsto, nonostante ho rischiato almeno 4-5 volte di farmi investire dai bus, però è quello... Fa parte del mestiere. L'hotel è assolutamente di altissimo livello e quindi adesso magari mi bevo qualche vinello. No, scherzo, non, questo non lo farò di sicuro. Boh, mi faccio una piccola doccia che comunque all'interno della spa di questo hotel sto ancora cercando di capire come il programma ma nei prossimi minuti sicuramente sono in grado di farlo. Il programma comunque vedo che è abbastanza denso. Dovrei cercare di capire le caratteristiche tecniche di questa scarpa. Ho la fortuna di incontrare gli esperti di New Balance di prodotto a livello internazionale quindi questo non mi lascerò sfuggire una piccola intervista. Il venerdì sera è volato poi il sabato mattina al ritiro dei pettorali è stato il più efficiente mai visto. Sto ritirando il pettorale sabato mattina è molto efficiente la cosa sembra che in pochissimi secondi pochissima coda si riesca a ritirare tutto mi stanno impacchettando il pettorale purtroppo Partirò dietro domani, cavoli, non, non sapevo, ho questa sfiga, però vabbè, domani vedremo un attimo come gestire la cosa. Thank, Thank you so much. Thank you, good luck. Enjoy. Ci sono tantissime cose da vedere a questo Expo e in particolar modo c'è la nuova giacchettina. Io userò un'altra, però sempre comunque nera, ne vediamo se troviamo qualcosa di interessante. What advice can you give me for tomorrow? Listen, è Perseverance. Perseverance all the way, capisci? E solo avere la giusta mentalità. Ascolta, lo stiamo facendo per un buon motivo. Raccogli il gag che corre all'infinito. Vado a trovare Ben dopo un po' di tempo. Hey Ben, come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Sì, non è male, ci vediamo. Stai correndo bene? Sì, stai correndo bene. No, stai solo facendo tutto il maraton. Una volta tornato in hotel ho fatto i miei soliti 5 km, in questo caso, in maniera un po' inconsueta rispetto al solito. Ci stiamo trovando per la ShakeOut Run, ci sono tantissime persone, boh, io cercherò di correre pochi minuti, comunque alla fine la gara domani si preannuncia interessante. Appena tornato dal ritiro pettorali, vabbè, adesso vediamo un attimo come si corre, speriamo non pianissimo. Sono con Alex di Meta Endurance, lo guardo sempre, io guardatelo anche voi, uh, adesso lui non corre, però, lui eh. no. Ciao ragazzi, uh, that's all I can say in Italian. <laughs> Sei pronto Simone per domani? Prontissimo, non vedo l'ora. Poi che spettacolo è questa città. Ma Piove, domani sì, domani piove. Dobbiamo trovare qualcosa per farci andare comunque anche eh, sotto la pioggia. Chiamo tutti! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Mi chiamo Saheed. E ora ho un megafono. So, Quindi, in un secondo, siamo in grado e il mio amico qui, Rachel, sarà go a fare una piccola attivazione di mobilità. And then we are going to head off as a massive human train on our little route. It's maximum 5k. It won't hurt. We're going to go at a very steady pace. We're going to stop about 12 times and take un unlimited photos. Um, and we're going to have fun. And then we're going to come back and eat and dance and do whatever. Are you ready for tomorrow? I believe I am. Oh, are you ready for tomorrow? I'm ready for tomorrow. Definitely, definitely. What advice can you give me? Enjoy. Huh. Enjoy and? Thank you, thank you so much. Simone, come mai ci fermiamo ogni due minuti? Cioè, un chilometro. Eh, sì, così, così, ma ne... sì. Sono tre, uno, un, due, tre. Non mi stanno neanche pensando i battiti. Non mi stanno dormendo. Un po' sto dormendo. Però la cosa buona è che comunque non dobbiamo sbatterci più di tanto. No, infatti. Sicuramente oggi non ci perdiamo. Meno male che non piove. Però domani dici... Sei sicuro che piove? Eh, così dice Weather, che non è uno sponsor. È comunque molto pericoloso correre qui alla fine c'è gente che va avanti e indietro an easy run che non è così easy però c'è tanta gente che corre è molto bello carinissimo abbiamo corricchiato 20 minuti nemmeno 3 km e ci siamo già fermati dicevano che ci saremmo fermati 12 volte per ora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 adesso vado a fare un piccolo video con alex e ho allungato di un altro chilometrino per arrivare a 5 ma comunque stamattina un po particolare però ho visto qualche bel monumento di londra è sempre bello correre qui è da tanto che non lo facevo ma comunque correre così piano boh non lo so rosario ma perché non sei venuto a correre con noi perché mi preparo per domani che ti devo battere <ride> ma partiamo assieme tu parti, mi sa, un'ora prima di noi perché io sono con gli esseri umani tu invece sei con gli ex Alex di Meta Endurance mi sta facendo un servizio fotografico, lo devo ringraziare. Quando sarò a Bruxelles la settimana prossima, gli offrerò qualcosa da bere, dai. Tra l'altro, non posso che ringraziare New Balance per la possibilità offerta di vedere in anteprima i modelli 2024 dei quali purtroppo non vi potrò raccontare nulla ma che secondo me hanno qualche scarpa, qualche chicca davvero interessante. Come è l'avvento? Sì, è molto molto Everybody getting ready for tomorrow, so great fun. Great job and really enjoying and This morning the run was fantastic and the presentation of the shoes was also great. The run this morning was fantastic. Seeing all the sites, really exciting for everybody. Uh, and yeah, seeing the product from uh, what's coming in 2024 next year will be uh, It's great to show everybody and get excited for that as well. And I promise you I didn't take any picture, I, I, I was almost trying to do, but I didn't do it. <laughs> exactly, we've got to keep it, keep it a surprise for everybody, so really good. Mi sto facendo fare la scritta sulla maglietta di Top for Running, uh, ma sì. È interessante questo servizio che offrono. Thank you so much. Poi ho apprezzato tantissimo la conferenza stampa del sabato sera che ha mostrato la capacità di New Balance di ricevere in maniera molto efficace il feedback degli atleti. You know the spikes that particularly Jake and a few other athletes and we spent just a ton of time looking at how we could get the most the most power, the most rebound out of them to compete with uh, what's going on in the industry. So I do think those spikes um are something that the product team is incredibly incredibly proud of. Buildable facility and it's adjacent to one of the fastest if not the fastest. 200 meter track in the world, so we can actually take a fatigued athlete, get them on a treadmill, testing out some new plate geometry, check testing out some new foams and some really interesting things we have coming in the pipeline. So seeing how that is integrating in to serve these guys, but then ultimately to serve the people that are going to be out on the course for a, a couple of hours and in some cases, you know, five or six hours out there. Um, it's, it's incredibly important that you're thinking about them as much as we think about these guys and how to build it out the ranger. So per la cronaca sono andato a prendere il cinese e mangerò solamente un po' di riso e poi con un po' di proteine boh, non so, eh, adesso mi ritiro a vita privata, non non andrò fuori a cena. Qui c'è veramente tantissima gente è assolutamente piacevole la serata, però L'impegno di domani sarà comunque impegnativo e quindi bisogna cercare di rilassarsi e di stare easy. La mattina pre-gara ero davvero rilassato anche perché sapevo del mio pettorale ho quindi potuto interagire in maniera simpatica con tutti gli atleti e con anche qualche personaggio famoso. È il grande giorno, stiamo andando al Pullman di New Balance, ma prima colazione o meglio, colazione al sacco, vediamo cosa ci hanno preparato e poi tagliamo sul pullman. Sei pronto? Le, Se scarpe, sei pronto. le scarpe sono assolutamente... No, no, Non uso quelle. Stavo chiedendomi ma 1.30 con quelle? Secondo me 1.15 lo faccio con queste, 2.30 non lo so. <ride> Dai Massi. Tony, are you ready for uh, today? <laughs> sì, ho per la maraton, spero di farlo di tutto quello che puoi. Da. 2.30, 2.35? No, no, no, no 30, non ho allenato molto, comunque Massimiliano, sei pronto per la tua prima maratona? No, sono pronto. Uh, la paura fa parte del successo, quindi avrò successo, ho molto paura. Eh. Ma se vuoi ti consiglio che scarpe usare, non lo so. Eh, ma soprattutto dammi almeno 5 secondi, 5, 5 secondi? Dammi 5 minuti dei tuoi, che ti costa? No, ci stai? Faresti il baratto per me? Faccio volentieri, assolutamente. Good luck. Thanks, mate. Ora siamo sul Pullman, stiamo andando alla partenza all'ospedale di New Balance dove finalmente mi prenderò un coffee, qualche minuto di relax e poi ci avviciniamo alla partenza. Sono agitata, ecco che cosa sono, sono molto agitata, ma cercherò di stare tranquilla, respirerò così i muscoli si rilassano e poi prendiamo l'orario di partenza. Qui c'è tantissima, tantissima gente, ci rischia di perdersi, però boh, ho visto anche i pacer delle 6 ore, eh. fa freschino. Ci siamo un attimo persi nel parco, ci sono davvero tantissime entrate e l'hospitality. Siamo andati a quella dell'elite ma non ci hanno fatto entrare. Enjoy the day and thanks for your support. Enjoy your day. No. Any, any advice? Just have, fun. Uh. Just have fun. Welcome, have a good run. Thank Thank you. You la tenda è assolutamente molto utile ci permette di rilassarci quasi fino all'ultimo minuto anche se tra poco andrò alla partenza sono coglioni che corre molto forte lo spagnolo quarantenne 2,28 a Valencia un po' dice lui fuori forma ho messo le scarpe bianche perché pesano 13 grammi in meno poi diciamo Rosario che rana fuori mi dice che non cambia niente comunque vediamo dai Ragazzi, buona fortuna, divertitevi e mi raccomando, cercatevi. Sei pronto? Prontissimi. Divertiti. Andate piano, andate piano. Non c'è pericolo su quello. c'è pericolo. No, non no, c'è con noi. Oh, con allora. noi. Vediamo all'arrivo e boh. Al ristoro. Al ristoro. Comunque vada al ristoro, siamo tutti insieme. La mia gara poi è andata come previsto, purtroppo. Siamo arrivati, adesso mi faccio dare Ciao, vi faccio dare la medaglia. Really good race day. The weather's been nice and cool. Uh it's been uh, been record race, I think. Some debutant won today, so that's pretty amazing. A uh, 2 hours 1 record uh, for the course. So yes. Sì, secondo me vi conviene venire, bellissima gara. Io sono partito dietro purtroppo e quindi ho dovuto superare tantissima gente, ho fatto comunque 2 ore 37, non non il massimo per la mia prestazione solita, però vabbè, ci accontentiamo. Siamo arrivati, sono stati veramente gentili. Io mi bevo il prosecchino appena arrivato. Forse non è il miglior recovery drink, però vabbè, ci accontentiamo così. come erano le scarpe che hai provato? New Island Chills sono più aiutano assolutamente, Sto chiaramente tornando dalla maratona, ah, beh. La giornata è stata comunque molto complicata, però mi sono assolutamente divertito. Alla fine ci saranno altre maratoni. Dove gestirò meglio la partenza, voi nel frattempo sei stato anche con la posta del ciao.